io sono pronto di cosa parliamo oggi del uso delle squadrette per la classe prima Mac. ok ok va bene ma non sono cose che dovevano o dovrebbero già sapere dalla terza media vabbè qualcuno dite che si sarà di ma no dai no no no, no non ci posso credere comunque la trattiamo come se fosse un ripasso poi vedremo di cosa dove andiamo a parare insomma ok ditemi quanto mi manca Ah, ok ok ok 7 6 mi avete messo il tempo benissimo allora parto ciao ragazzi eh, oggi parleremo dell'uso delle squadre nel disegno tecnico eh, abbiamo una squadra eh, che definiamo squadra 60 o 30 gradi anche chiamata squadretta a scaleno quello che eh, non tutti sanno è che esiste una squadra di eh, 30-60 gradi anche per i mancini. La posizione dello zero è invertita e questo è molto importante per i mancini. Poi abbiamo una squadra a 45 gradi, è anche chiamata una squadra, squadra a isoscele eh, eh, con i suoi due eh, angoli a 45 gradi. Anche di questa squadra sappiate che esiste una squadra apposita per i mancini. Quindi al momento dell'acquisto, che mancino dovrebbe richiederla, allora, oggi vediamo come tracciare le linee basi, quelle parallele e quelle perpendicolari. Vi darò anche dei consigli: insomma, allora, da, da, una, da, da una linea che noi tracciamo a caso, allineiamo una delle due. Squadre, cerchiamo di essere il più precisi possibili la teniamo fissa l'icona della mano indica che non dobbiamo assolutamente spostare una volta trovata la posizione del, corretta e poi posizioniamo l'altra squadra in modo che possa scorrere a questo punto identificato il, il punto esatto dove dobbiamo fare o dobbiamo tracciare la linea Tracceremo questa linea eh, aiutandoci proprio con la squadra. Poi spostiamo la squadra, teniamo sempre fissa quella eh, in basso e andiamo sull'altro punto dove abbiamo la necessità di tracciare la, la linea. Io le ho ev evidenziate in rosso. Quindi queste due linee rosse saranno tra di loro parallele e saranno perpendicolari, quindi formeranno angoli di 90 gradi con la linea eh, orizzontale. Un consiglio, eh, osservate la punta della matita, deve essere ben affilata, non va assolutamente tracciato in questo modo, l'ideale è tracciarla e tracciare in questo in quest'altro modo poi un altro consiglio che vi do è che la matita va ruotata mentre si traccia lungo la squadretta già che ci siamo facciamo un cenno al compasso la punta del compasso deve essere una forma di scalpello eh, questa, eh, questa mh, si consuma meno se fate la punta in, tal, in questo modo vediamo in altro modo, questa volta la linea non è parallela, non è orizzontale, ma è una linea a caso, eh, inclinata, teniamo sempre fissa la squadra di riferimento con la linea, cerchiamo di allinearci in il il modo più preciso possibile, e poi andiamo a sovrapporre l'altra squadra e tracciamo la prima linea di riferimento. Quindi, matita, come abbiamo visto prima, e mentre tracciamo... Ruotiamo la matita, la matita inclinata verso l'esterno della squadra, altrimenti creeremo uno, uno spazio che a volte è anche di, di un, un paio di millimetri che eh, ci pregiudicherà il buon risultato del disegno. Spostiamo la squadra fino al punto desiderato, notate che la, la squadra di appoggio non viene assolutamente spostata e tracciamo l'altra linea. Le due linee, come abbiamo detto prima, saranno, le due linee evidenziate in rosso, saranno, come ho detto prima, parallele tra di loro e perpendicolari alla linea di riferimento. Quindi queste sono cose banali, ma bisogna impratichirci di come, eh, di, nel tenere le, eh, le squadre. Le squadre poi hanno una combinazione di angoli, notiamola, 30-60, 30-45-75 in totale, 90-30-60, questo creerà una sonometria isometrica, ne vedremo dopo, 45-45 è -45 una sonometria eh, monometrica o di tipo militare, e così via via potete ritornare indietro e ricontrollare il tutto, e eh, questa è la classica come abbiamo visto, seppur velocemente, perché la tratteremo in un altro modo: la sonometria cavaliere. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ah, di quello delle squadre. Vabbè, ma è, deve essere un ripasso. È possibile che dalla terza media non hanno fatto l'uso delle squadre. Vabbè, io faccio finta di essere, di essere, mi fingo morto. Ciao ragazzi, oggi vedremo l'uso delle squadre per creare un disegno eh, in aula no tutto da, tutto da rifare niente niente rifacciamo